Ciao a tutti, volevo ringraziare qualcuno che si è preoccupato, che mi ha scritto come sto, sto bene. Ieri sera ho sentito una piccola scossa, ho ballato un po' la sedia perché ero seduta sulla sedia. E ho guardato su, il lampadario non ha ballato, niente, è stata una piccola scossa, va tutto bene praticamente. Niente, oggi voglio mettere a posto, voglio finire di mettere a posto il mio armadio perché ho ancora le croce, quelle nuove che ho acquistato eh, su Amazon. E niente, adesso metto posto, finisco a mettere a posto l'armadio. Cosa è che alcuni pantaloni praticamente devo tenerli così perché sono quelli larghi e se no si strapiciano subito. questi qua li devo tenere così per forza, non le posso mettere sulle grucce piegate Perché ogni volta dopo mi tocca a stirare, ecco. E allora le devo lasciare così. Provo a lasciare queste bruce qua, tutte di un colore. Anche questa è la stessa cosa. Anche queste sono, si stropicciano subito. La stessa cosa anche questa gonna qua, oh, dovrei comprare delle grucce, tipo le pinze così. potrebbe essere un'idea. pensando le grucce, forse mai più avanti quando se devo prendere qualcosa su Amazon ci guardo da abbinare queste qua praticamente. Se c'è qualcosa in legno forse meglio. Il legno con un po' d'oro che così forse mi piace un po' di più. Stai mm? fermino. Questa potrebbe essere una soluzione. Alla fine? Tanto non ci può mica così. Alla fine il risultato è questo. Alla fine ho lasciato così, pantaloncini, pantaloni così, evito di comprare altre, altre grucce. E secondo me non sta neanche male così. Ho messo tutto per colore. Qua invece ho delle giacche che usiamo meno, perché altre giacche ce l'ho ho in corridoio, quelle che usiamo di più. E infatti adesso tiro fuori alcune giacche anche da lì, che così ci metto tutte qua. Intanto uso sempre la stessa giacca. Ecco. Poi... Intanto tiro giù tutto. Ce neanche intanto la tengo però mi sa che farò butte fine questa qua anche questa di Andrea sarebbe già da buttare via per tut tutte le piume questa qua Io non butto mai via mai è una cosa da Grazie basta anche qua è finito qua ci tengo un po di, di cosina qua sono tutte le mie cinture qua ci sono i costumi che li ho messi lì così evito di andare su e giù qua ci sono delle calze anche quelle nuove, queste sono le mie e basta. Spero che il video vi è piaciuto e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!